i 1700 ore della verità sprecati peggio, la scena migliore è questa, questa tutto nero CULO, no. CULO Lei è un'attrice porno per davvero, eh? si ah, chiama sì. Roa Te non ne è? guardi tante No, ma conosci Seba. Ah, l'hai conosciuta Seba commentò in modo ironico con Yuriko il suo peggior music video, realizzato per la canzone KILLING ME ma che per ovvi motivi non ha mai rilasciato, Fallen rimane il migliore, eh Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video Nuovo video Nuovo, nuovo argomento Oh ma tu quanti ne sforni al giorno okay? Eh Bisogna che lavorare, bisogna, bisogna lavorare Ragazzi allora oggi volevo Allora praticamente questo è un video Allora per chi pensa che faccia un video per guadagnarci sopra Questo è vero perché ti ho speso Oltre <ride> Ci ho speso okay. oltre 200.000 yen, che sono 1700 euro, per fare un video musicale della canzone Killing Me. È due anni fa. Okay. Della canzone Killing Me, che era una canzone che doveva uscire e non è mai uscita. E ancora c'è gente che mi chiede, perché non fai uscire la canzone di Killing Me? Perché avevo fatto uscire un trailer. Che però. Eh. Allora c'era. Vabbè, Io avevo chiamato della gente anche conosciuta, eh, sì, che si sì, era spazzata sì. per gente molto eh. brava. Ti sei fatto qualcuno non andate. No, no, non mi sono fatto mai no, no, no, no, no, no, Allora, no, perché me lo doveva essere fatto proprio male per aver sfornato questa cosa No, e allora vabbè Perché hai chiamato eh. della gente brava ma che in realtà non era poi così brava Ma così. O non lo so, magari col mio non si è impegnata. Vabbè, vedi, magari il video a te piace Allora la canzone si chiama Killing Me E proprio chiunque ha fatto il video ha proprio ucciso questa canzone Allora, e devo, devo un attimo a cercare Quindi intanto tu distrai l'audience con qualcosa Ma ah. vuoi che No Aspetta <ride> va Allora comunque vabbè no e perché poi... dovete sapere che girare un video musicale non è facile Perché c'è tanta gente che mi chiede come si girano i video musicali No sì va bene. Allora, noi no, adesso... io non ci so io non sono riuscita Cioè avevi in mente due video musicali e tutte poter... non sono riuscita perché richiedono un sacco di soldi Un sacco di permessi e di cose che io non ho Quindi no, Permessi? Questo. Che permessi richiedono? A me richiedevano anche permessi per usare le location pubbliche Eh sì ma quelle le chiedono Ah perché tu il video di... Lei ha fatto un video io chiamato... Io ho fatto un video in Chiabara, Ed era problematico perché continuava ad arrivare la polizia Con no non puoi fare video, non puoi fare foto, non puoi fare video Non puoi fare foto perché Sennò gente si fermava a guardarmi mm, Interessante Eh no è che interessante quindi non sei mai riuscito a girare non no. sono mai riuscita a finire il video di yuri yuri Se, secondo te è questo video e che Aruga, abbiamo girato per altre cose. tipo e altri video con la mai... purtroppo come avevamo detto no ah, quelli vero. nella band visual purtroppo ho dei problemi con i membri che stanno a stand-by e quindi non riusciamo mai a registrare soprattutto poi <ride> i soldi bene no. allora comunque volevo farvi dire che tutti i video non sono facili da fare e a volte si fanno video che purtroppo non vengono bene dai, dai fai vedere iniziamo adesso col video, il video di chi girato anche questo allo space Ma sul serio? iniziato il video Beh, intanto era difficilissimo stare in questa posizione poi dimmi se capisci la ma storia ma sei tu, no? si sì, sono io con una parrucca no, si, sì, no chi vuoi che sia scusa? ma sul serio? perché non mi avevi riconosciuto no ti piaceva o non ti piaceva? mixed feeling con questo che è? Eh, quella è la matrice porno? Oh no, è vero, sei tu! La voce non è la mia, perché era ancora la versione demo Tra l'altro riconosci lo sfondo? Tu che hai fatto Bandai Namco No, c'è lo sfondo? Eh, pensate a Tekken che c'era uno sfondo con i, i denti di cane, cioè i soffioni Ah, sì! Ora va, scena importante ma è un non, questa. Eh. Cosa questa. sta succedendo? Adesso mi sono risvegliato era prima uno spaventapasseri, che però si è risvegliato su un'astronave. Ok! L'espressività. Tra allora, l'altro questo vestito l'ho messo in lavatrice e si è adotto. Non eh, dovrei mettere in lavatrice. Allora io smuovo subito la critica che nero stai un po' male. <ride> In Io che nero, con i capelli, capelli neri No, fuori, ma poi ti nemmeno. farò rivedere questo video Il video originale, non era così scuro Mi hanno, ah, hanno ecco. proprio fatto, hanno fatto un, stra, un, un contrasto strano No, vero. però è vero, è un po' strano Cioè, è troppo... Scuro, è proprio... Cioè, no, ma... è girato male, cioè perché è rallentatore di punto in bianco? No, ma l'ha fatto rallentatore, ma non hanno girato con una telecamera sì. Lei gnocca, comunque, gnocca ma, di okay, bambù Ok, la gnocca di bambù, è bene Guardate che recitazione! Io stavo col cappello di chi ti ha registrato la canzone oggi, è arrivato cos'è? No, è lei legno. Sì, legnoc, almeno una cosa bella del video c'è. Cioè. Lui preme i bottoni a caso verdi. Verdi. E... Mm, non c'è più. Ma chi non vedi con fronte i tuoi video? Già questo all'inizio non mi convince per niente. Tranquilla che peggiora, peggiora, peggiora. Due, 1700 euro a questo video, proprio i 1700 euro della vendita sprecati peggio, però adesso riconosci lo stage di Tekken. Oh guys! Qua l'unica scena mia, che l'abbiamo usato due volte. Ah, è vero! La, la scena migliore è questa, questa tutto nero, è la scena migliore del video. Eh, perché c'è un pezzo eh. nero? Scusa, che è successo? Lei qua sta sollevando un cervello che non è stato aggiunto in computer grafica perché... Oh cavolo! Eh, si, sì, voleva ancora altri soldi, troppo trovo giusto questo. Guarda, rinunciamo. Uh, guarda, gu gu cioè, non lo La scena di Fighting, poi non direi mai che è stato girato da un professionista. Ma anche l'editing, che cos'è? Questa è Miranda Ibagnes, comunque, è una YouTuber da iscritti. 2 milioni di iscritti. <ride> Sì, che però lei pensa che l'ha fatta venire in Italia, eccetera, per girare video di tornado e poi non si è mai presentata a fare le registrazioni, quindi non è mai uscito. Perché di nuovo nero? qua? sono le scene più belle, quelle di nero? Perché sono nere? No, ma... What? Perché? Cos'è? Cos'è? Eh, eh, è una scena difficile. Eh. Eh, la corsa era credibile. Guarda che bel vestito però. Culo! Culo! Lei è un'attrice porno per davvero, eh? Si chiama ah, sì? Roa, se la volete, stava... Te Sava... le De... guardi tante! Una... Eh, ma... Ah, l'hai conosciuta! Anche. Ma no, me l'hanno presentata! Eh, l'hai presentata! <ride> Guarda, è questo sono importanti, poi per il filo narrativo! Io non ho capito un cazzo di una storia, se solo hai copiato lo sfondo di te che hai messo due gnocchi e un culo e ti sei vestito da pirati dei caraibi, ti prego! Secondo okay. te ha fatto bene a, no. non fa, a non far uscire questo video è fatto sì. bene. Ok sì. fatto bene Perché il mio di Yurika Yuri, con me era molto ammazzato. No, questo... Però almeno era gratis Questo è costato tanto no, ma, risulta... ma sai cosa Se tu fai un video semplice ecco, consiglio che va, Se volete fare un video musicale e non avete soldi fatelo semplice Perché per Lui, fare un video così vera, complicato Ci sono bisogno di un sacco di soldi O almeno di un team bravo Qua avevo un po' di soldi Già, non... Ma capito se l'inizio era... Io a volte mi capita di dare un page Un video musicale in realtà può costare anche Cioè, sì, almeno vabbè, il mio video noi vitali, abbiamo chiesto il preventivo per fare l'inizio di video di Aruka con Quanto? un video quanto vi ho sparato? 10.000 euro. Sì, vabbè, c'è <ride> il Giappone. Il <in> Giappone è stato strappato in Il mio, quello di hire è costato su di 5.000. Così, Ho anche un po' di. Non mi ricordo. Non però, insomma, costano. Però, per esempio, ci sono dei video che quello di Neverland costa molto meno. Però, costicchi anche quello alla fine. C'è cioè un pochino. Qualcosina devi spendere. Sì. Però, se usate amici che sono bravi a fare cose e gente che vi fidate, riuscite anche con 1.000 euro a fare un bel video musicale. Beh, giudicate voi quando vedrete il video di Neverland. Eh, mi, mi ci direte, No, di che è bello, vi prego. Ah, Ma ti ah, sei male. te nel video Quindi eh, sarà sicuramente Almeno decente eh, Io spero di essermi mossa bene No lei è stata bravissima lei, lei devo dire che sì. Io nei miei, nelle, Quando canto Non mi ricordo mai Il testo delle canzoni È proprio una sfiga Guardate Se dovete girare un video musicale Imparatevi il testo Perché in mezzo Delle no, mie riprese Non però Eh no Non mi riesco in Perché magari Per esempio Il video di Che ne so i... Io l'avevo ascoltato una volta Nella prima Quando ho fatto il video Eh però Tu sei brava Sarà che tu fai la cosplayer Quindi eh, hai fatto eh, sì, il cosplay Di una sarà... cantante brava Sì No, no, quando io faccio anche questi diciamo video musicali, qualsiasi cosa, anche se io sono vestita normale, per me è cosplay. Mm. Automaticamente io entro in quella parte. Mi vesto in un certo modo, devo recitare in un certo modo, sento com'è fatta la musica per recitare in un certo modo. Poi la interpreto, perché per esempio tu in Neverland eri tutto un po' un po' come tutti i video, no? Un po' misterioso, un po' vedo, sì. non vedo. Ma io, sempre, <ride> ma, io, ma io sono sempre vedo non vedo perché non vedo un cazzo. Sarà andate perché tu oppure perché ti nasconde gli occhi, è lo sharinga è lo, è lo, sharinga. È lo sharinga mi ha detto di dire così eh, <ride> il mio manager, no, Eh io invece, se... infatti l'hai sentito in registrazione quando canto Neverland sono più pimpante in un certo senso sì. perché io interpreterei Neverland così vabbè, poi tu l'hai anche cantato un'ottava sopra come, insomma, sai, le ragazze cantano più in alto dei ragazzi sì, quindi, a parte certi ragazzi Beh, sono, nel senso, o magari tipo, c'è anche gente, ragazze invece che hanno un'estensione vocale pazzesca, che cantano bassissime. Comunque, vabbè, ditemi se vi è piaciuto questo video, ditemi se volete che lo faccio uscire, eh, spero di non doverlo... No, non credo che lo faccio uscire... Se no, non ma. lo fai uscire, guarda. No, lo faccio uscire che con bozzi. il nostro commento, perché sennò quel video là so. veramente... Ti immagini se lo facessi uscire così sul canale principale? So, cioè qualcuno mi direbbe, no. ma hai finito i soldi, non lo sì, so... Sì è vero. No, a anche la più canzone, male. la canzone non l'ho fatta io, infatti fa cagare. E, quindi, era, anche un... era... Eh, ma era una delle prime canzoni ah no, grazie quindi la canzone fa cagare mettiamoci Yuriko a... come main così. no no non parlavo di Neverland parlavo ah. di Kill Me Neverland sicuramente la faccio uscire già in fase di produzione è un video che è venuto benissimo ci sono un sacco di scene una storia che penso che si capisca se non la capiamo ci sarà già Lilletta che ci farà il video eh, il video. vabbè eh, voi pensate Yuriko come è fatto a diventare famosa ecco la, no, la, un un la storia vabbè comunque ditemi guardatevi il video ditemi ditemi se vi è piaciuto e vabbè killimi direi che, vabbè scrivetemi nei commenti se secondo voi killimi dai. ho fatto bene a non farlo uscire o se era meglio, secondo me non Io... dovevo anche dare i soldi a questo, secondo me però... non dovevo neanche fare il video real, no. <ride> anzi tagliamo sto video, basta basta, ciao